Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft qui su Nova Electric Studios. Allora, ho dato un'occhiata, mi sono arrivati dei commenti e uno di questi commenti è stato da un mio amico che ha scritto fai la mia casa. Allora, io sono andato da lui, mi sono informato su che casa aveva e aveva tipo una palafitta, non so, una palafitta sulla terraferma, diciamo una casa rialzata gli scalini tutto in, le, in legno di abete cioè legni diversi per piano siccome io non ho il legno di abete quanto ricordo o forse sì non mi ricordo vedremo comunque la modificheremo un po' ma la faremo a struttura quindi se noi andiamo subito andiamo subito a vedere com'è eccoci qua Allora, appena passata la notte allora quella è la pedana di casa mia che deve, devo ancora allargarla non mi piace così devo allargarla però guardate che figata l'ingresso devo farmi un altro di qua ma guardate che figata con tutte le torce bellissimo allora qui ho allargato la pedana qui ho fatto la pedana delle coltivazioni dovrò modificare e qua per adesso sto ancora allargando devo ancora allargare comunque tanto tanto le pedane no Comunque pensavo, ah sì, qui ho iniziato a portarmi su dell'erba, perché volevo fare tipo un campo da calcio sospeso qua, una roba del genere. Quindi la casa sua pensavo di piazzarla non proprio qua, ma un po' più in qua. E siccome lui ha fatto... Perché la vacca sta... C'è la vacca che sta volando! Cioè non si accontenta più di mettere le vacche, devono anche volare. Siccome eh, intanto faccio le pedane, siccome lui nella sua casa ha messo tipo dei. non so come si chiama, tipo dei. sugli scalini ha messo l'acqua che scende, tipo cascata, siccome che io non posso fare le scale che portano su, farò. La, farò dei buchi con l'acqua che scende comunque così mi faccio anche la discesa di emergenza cioè, così da qua posso scendere molto rapidamente faccio la discesa rapida e si sì, potrò almeno andare avanti cioè scendere e salire senza problemi comunque oddio c ho problemi con il mouse allora questa facciamo la costruiamo qua la casa poi ci espanderemo verso in là per fare il resto della pedana perché qua ce l'ho già quasi pronta praticamente quindi ci spostiamo questa se mai ok via le torce da qua per adesso Qui. Allora diciamo, vabbè, come pedana potrebbe bastare, perché tanto non è, diciamo subito, quindi non è la mia casa principale, ma la useremo, come magari, siccome è a piani, la useremo comunque per stock merci, cioè faremo, ecco, fa, userò la sua casa, che mi ha detto di costruire, come stock per i, i cosi, per i, le ceste. Quindi direi che come piazzale, beh è abbastanza un piazzale un parcheggio ci parcheggiamo dei camion dopo allora eh, la allarghiamo ancora un pochino senza cadere tipo così potrebbe andare si sì. sì, dai la facciamo lui ha fatto un quadrato eh, quindi, ecco qua abbiamo solo 25, quindi 1, 2, 3, dovremmo allungarla un po', ma comunque perlomeno, adesso viene la parte più difficile. Ok. Voglio che sia più possibile fedele, una riproduzione più possibile fedele alla sua, quindi allargherò mi sono visto di sotto la pedana qua sotto in modo da fare magari un quadrato e dammelo ok allora li l'erbetta sta salendo vero? 1 2 3 4 5 di 5 cubetti è salita magnifico allora quindi vediamo ho degli steccati no devo andare a farmi degli steccati quindi andiamo a questa cesta qui oh. e ci facciamo degli steccati per fargli steccati ci servono le casse quindi dobbiamo farci Ci facciamo degli stick Che tanto qua Possiamo fare quanti ne vogliamo Questo abbiamo esagerato un po' si sì, Un po' tanto Sì Abbiamo esagerato un po' tanto Beh comunque la farma di legno ce l'abbiamo Eccola lì dovremo un po' ritoccarla Sta già venendo notte Ma noi lavoriamo di notte Perché Bisogna, bisogna, bisogna lavorare di notte. Qua sopra ci abbiamo le torce, quindi bisogna lavorare di notte e la parola.. La parola d'ordine non esiste perché non lo so. Quindi iniziamo. Ci piazziamo la nostra cast box qua, che non ci voglia di tornare fin là in fondo ogni santa volta, quindi. Dammi la recensione! Perché non me la dai? Eccola qua. Ci craftiamo, recensione una dietro l'altra Ok, ora siamo miliardari Ok, 36 di recensioni Dovrebbero bastare Allora, la stagione di quercia Esclusivamente, perché noi la vogliamo in quercia Eh, vuoi eh, di betulla? No dai, eh, querce Ok, l'abbiamo messo il primo Ok Poi lui aveva tanto spazio era... <ride> Noi invece faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Facciamolo di 8 Questo è il mio progetto, quindi comunque gli facciamo la sua zona 1, 9 come minimo oddio avevo lasciato aperto come minimo per questa caduta dovete lasciare eh, come minimo 10 like che mi sono sacrificato proprio ok cosa ho da mangiare? niente non c'ho niente da mangiare C'ho il manzo crudo che potrei metterlo magari anche a cuocere allora tanto di carbonella ce n'abbiamo, quindi ok mentre qua c'è il manzo noi andiamo qui a finire abbiamo già finito no ma che tristezza no non possiamo aver già finito la betulla dai allora vabbè nel frattempo ci piazziamo un paio di torce proprio per evitare spawner sta venendo una figata e quando allargheremo la pedana faremo anche una casetta per il portale del nether che dovremmo fare. Abbiamo finito. No, abbiamo finito. Raga abbiamo finito proprio tu tutto. Le betulle, abbiamo finito. No Ricinzio. Oh. Non fare il tirchio con me, eh. Boh. Tanto vedete che è bello farci la roba sopra perché io non devo scendere per le prendere le betulle ma ce l'ho in casa praticamente. Ok. Pensavo che farla di 4 3, 1, 2, 3 o 4 Potrebbe bastare sì. Fare 3 al piano circa Olè Buonasera a tutti Ecco la trave Ho preso una decisione Che Prima era uno di voi Degli iscritti Quelli che commenta che. Quelli che commentano e quelli che condividono questo canale Che sono tra la lista di quelli che riesco a vedere Come più positivi per il canale Due di questi verranno qui da noi Per un video, un gameplay come abbiamo detto Quindi invece che uno, due Adesso non ricordo più Dovrebbe essere qua No, era qui Ok Ok, ecco fatto Qui, uno, due, due Opla Ok Ecco fatto Ce l'abbiamo fatta E ora il primo Eccolo Fantastico il primo è messo beh riesco anche così quindi essendo non troppo alto ok abbiamo finito gli primo stock di cosa? di legna lì questo ce lo riprendiamo. Ecco fatto, guarda, sta venendo veramente un magnifico. Poi il vantaggio che... Oh, qua Vabbè, ho finito proprio dalla legna e betulla, cioè proprio una spiga in legna. E ecco qua se non sbaglio dovevo avere delle scale di betulla o delle scale comunque qualche parte L'ho ho messo qua nella cesta per caso Andiamo. eccole qua scalini betulla 8 dovrebbero essere più che sufficienti in teoria non lo so però Boh. vedremo guardate eh che ne pensate adesso quella la ghiaia tiriamo via però allora da qua tu mi ingombri e basta via ok allora cerchiamo più o meno centrale quindi facciamo più o meno qua ok e una qua ok qui ci saranno gli scalini ma visto che non sappiamo quanto è noi facciamo prima con la sabbia fammi uscire ok siamo sopra ora usiamo la sabbia elevator allora per questo questo episodio finisce qui nel prossimo episodio finiremo più o meno finiremo la casa del mio amico e perché intanto c'è un mio amico adesso che mi ha scritto in privato, mi ha scritto eh, quello dell'altra volta di Carter Boys no? Joseph lì, mi ha scritto e mi ha detto eh aspetta prima di esplorare la miniera voglio esserci anch'io allora intanto costruiamo continuiamo la costruzione della piattaforme e eh, di tutte le strumentazioni prima di andare in miniera aspettiamo lui quindi eh, per questo è tutto un saluto elettrizzante a tutti Ciao!